Ciao a tutti, ragazzi, e bentornati in questo nuovo tutorial. ragazzi, In questo nuovo video vi spiego come risolvere i problemi riguardo a rilevare così il disco nel sistema operativo. Ovviamente, se tu hai installato il tuo disco, e il tuo sistema operativo non te lo rileva. Ad esempio, io ho installato un SSD M2 sulla scheda madre. Questa è la stessa schermata della mia scheda madre, non è mia, però, tanto per farvi un esempio: per esempio lì c'è l'SSD che è installato, ma sul sistema operativo non c'è. Ok, quindi bisogna fare una inizializzazione del disco, quindi su gestione disco. E adesso vi faccio vedere. Quindi ovviamente andiamo un attimo su gestione disco, come puoi vedere qui ci sono tutti i dischi che hai installato sul tuo PC e come puoi vedere questo è il mio disco, ovviamente non è allocato, quindi bisogna inizializzare un nuovo disco e dargli anche un volume. Quindi clicco tasto destro sopra, faccio così, poi premo ok. Una volta fatto è stato inizializzato e possiamo avviarlo così, quindi andate avanti, proseguiamo con i gigabyte, quindi con i megabyte che c'è stato il disco, assegniamo una lettera all'unità, io metto la lettera E, faccio avanti, sempre avanti. Facciamo anche una formattazione e facciamo fine. E abbiamo allocato così il nostro disco. Quindi se va sul mio pc ed eccolo qua. Perché io quando, quando stavo sulla schermata del desktop dicevo dove è finito il disco? Io ce l'ho il disco installato sulla scheda madre e non me lo rileva. Quindi eh, grazie a tutti per questa visione ragazzi e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Iscriviti al canale.